Oh, carissimi, un'altra puntata del nostro, del nostro appuntamento di Gesù Maestro di Israele, siamo nel Vangelo di Luca, siamo nel capitolo 14, oggi vedremo dal versetto 15 in avanti. L'abbiamo spezzettato perché praticamente ogni, po ogni po pochi versetti, in pericope veramente molto minime, abbiamo delle ricchezze immense sulla lacca. Eh, vi ringrazio, vi ricordo sempre se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale e di attivare la campanella qua sotto. Grazie e veramente grazie del vostro aiuto e della, della vostra compagnia. Uno dei commensali, dopo che Gesù disse la frase bellissima, riceverai la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti, al versetto 15, subito dopo, uno dei commensali che era lì a tavola con Gesù in, quelle, in, quella, in quel sabato, in quel pranzo sabbatico, uno dei commensali avendo udito ciò disse Beato chi mangerà il pane nel regno di Dio. E quindi vuol dire ho capito eh, oppure il padrone il padrone di casa ha capito non chiamerà persone di alto lignaggio ma ciechi storpi zoppi eccetera e quindi riceverà questa grande questo grande cavò dando cavò a questi suoi fratelli sfortunati eh, parteciperà alla risurrezione per il regno e quindi beato ecco che questo versetto di aggancio questo questo breve versetto redazionale che serve ad agganciare le due, le due pericope, e abbiamo che uno dei commensali avendo udito ciò, dice Beato. Beato in, vuol dire entri, entri, entri questo, chi mangerà il pane nel regno, nel regno di Dio. Ecco. Però Gesù coglie l'occasione per questo discorso sul regno. E allora, appena questo commensale pronuncia questa frase, Gesù dice, gli rispose addirittura: un uomo diede una grande cena. Quindi, qui si parla di cena. Il contesto della cena è importante perché sarà poi la sua cena. La cena è importante perché si fa di sera È il ritorno del Signore, sappiamo che è di notte. Un uomo diede una cena e fece molti, molti inviti. All'ora della cena mandò al suo servo a dire agli invitati: Venite pronto, perché tardavano, tardavano, venite pronto, pratus est, no? Ma tutti all'unanimità. Cominciarono a scusarsi. Proviamo a vedere che tipo di scuse sono. Sono legittime o illegittime? Erano tutte legittime? Perché? Sentite questa. Il primo disse. Ho comprato un campo e devo andarlo a vederlo. Ti prego, considerami giustificato. C'è un obbligo morale per chi conclude un affare di poterla concludere al meglio, indipendentemente dall'invito. Ma chi era colui che invitava? Questo è il problema. Un altro disse. Ho comprato cinque paio di buoi e vado a provarli. Ti prego, considerami giustificato sarà l'ultimo quello che darà luce a tutte queste diciamo queste giustificazioni. Un altro disse, Ho preso moglie e perciò non posso venire. Questo dell'O preso moglie e non posso venire eh, va spiegato molto bene perché nel trattato di barakot è scritto più volte, e riferito a maestri importanti come Rab Gammaliel, eh, quello di Amne, non suo nonno che viveva ai tempi di Cristo il figlio di Shimon ben Gamaliel, ecco, questo Gamaliel scene, questo Gamaliel non è Gamaliel Zachene, Gamaliel di Yavne, ecco. Però siamo nell'epoca post, post, post Gesù, subito dopo Gesù, eh, nell'epoca apostolica, in piena epoca apostolica, eh? assolutamente. Diceva che quando eh, lui eh, si sposò, anche se tutti i rabbini concedevano la possibilità di non pregare, di non dire lo Shema, di non fare l'amida, Durante la, per, per, da, da dopo il banchetto di nozze fino al giorno dopo per consumare il matrimonio, perché, perché la motivazione era molto semplice. Il tuo cuore, la tua mente, era concentrata su, su tua moglie, non sulla preghiera. E se pregavi avevi sempre la mente sviata da qualcosa di altrettanto importante che quello della prima notte di nozze. E quindi i maestri davano la possibilità di dire di no a Dio. E quando capita a Rav Gamaliel che insegnava questo, Rabban Gamaliel diceva non posso essere distratto per il regno dei cieli. Quindi è vero, io mi sono sposato e prima di consumare il matrimonio io ho pregato e avevo la cavana, tutta la mia Kavanà, quindi la mia intensità, la mia volontà, la mia, eh, la mia priorità basata sullo shema, sulla professione di fede e sulla minaccia. Quindi non posso venire, rendimi giustificato, è alachicamente eh, una scusa che poteva reggere. Il eh Signore no. Il Signore è più dell'idea di Rab Gamal, Rabban Gamaliel Asceni, quello di Yavne. Ed è strano perché insegni una cosa e ti comporti diversamente, in questo caso da santo noi potremmo dire, no? Davvero Rabban. E allora al suo ritorno il servo riferì tutto questo e il padrone di casa si irritò e disse al suo servo: Esci subito per le piazze, questo è un comando, tutte le Rehovot possibili e immaginabili, per le vie della città, conduci qui i poveri storpi ciechi e zoppi, poveri storpi ciechi e zoppi. I lebrogi è sempre il problema che sono sempre fuori, se non vengono sanati non possono partecipare alla vita sociale. Persone che non possono invitarti e che nessuno chiama, nessuno chiama i banchetti, perché creano imbarazzo, non per questioni di, di, di, di, di, di, di, di tono al contrario. Creano imbarazzo perché sono laceri, sono sporchi, sono emarginati. L'idea del padrone è quella di riempire i locali perché tutto è pronto per il pranzo, tutto è pronto e questi mi dicono di no, quindi va tutto sciupata questa grazia. Dio dice assolutamente no. uscì subito il servo per le piazze, conduci qua i poveri i storpi e il servo disse signore è stato fatto come ha ordinato, escono, vanno, fanno, ma c'è ancora posto nell'Olamabba nel mondo a venire. E qui c'è una frase terribile del Signore, perché dice, il padrone allora disse, esci per le strade e lungo le siepi, ancora. Cosa sono le, le siepi? Perché parla di siepi? Cosa ci interessano a noi della siepe? Eh, la siepe è importante. Lungo le siepi vuol dire ai margini del confine della Torah. Perché una delle frasi importanti, forse la più importante di, tut, di tutto il Talmud, è che Dio ha dato alla Torah del Te come siepe intorno alla Torah Catale, perché chi sta dentro il recinto della siepe sicuramente non, non, non va contro la Torah scritta. E quindi il confine, il perimetrale della siepe lo pongono i maestri, secondo la tradizione orale. Attenti, lasciamo stare che non ci si creda o no a queste cose, mentre adesso solo fotografare la cosa dell'epoca non diamo giudizi noi oggi, eh? è solo una piccola fotografia che umilmente vi voglio dare. Il padrone disse allora servi per le strade, lungo le siepi, la strada ovviamente è la vaca, la strada è la vaca, e lungo le siepi, e spingili a entrare, cioè quelli che sono ai limiti esterni delle siepi, dice, spingili a entrare, costringili, perché nessuno di quegli uomini che era stato invitato assaggerà la mia cena, perché? Perché hanno perso il cuore della Torah. Quindi persone che vivono ai margini del mondo religioso e addirittura sono al di là della siepe, tu li devi costringere, li spingi dentro. Persone che hanno perso ogni speranza dell'Olamabà, persone che non ne vogliono neanche sapere, che hanno paura addirittura state ben attenti, hanno paura della reincarnazione, perché per loro diventa un karma no? che non finisce più, vogliono essere liberati da questa prigione per potersi unire al plero, ma queste sono le, le tesi gnostiche che vengono anche dall'Oriente. no? Allora il Signore dice, tutto il mio bene non deve andare sciupato, quindi anche persone che sono ai limiti delle siepi, della Torah, al di là della siepe, interessante perché dice, esci per le strade lungo le siepi e spingili a entrare, spingili a entrare dentro, perché chi invece era chiamato ed era stato tutto preparato per loro, io non sono più, dice il Signore, io non sono la priorità della loro vita. Ci sono delle altre pro, pro, priorità altrettanto legittime, ma io tra le cose legittime devo essere la prima cosa, non una delle cose. Abbiamo fatto l'esempio prima di Rabban Amiel, Asceni, il secondo. Bene, la prossima volta concluderemo il capitolo 14 e per adesso vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo di potervi iscrivere al canale e come sempre gli uniliati ci affidiamo alla preghiera di altri. Ciao, alla prossima!